uno sardino un, usardino. un usardino. du sardino do bu du sardino tri tri caicato caicato discutadis discutadis la manieron la padieron sin cachiji sin cachiji el rato el rato ala chi chi chi chi, -chi wawang ala chi chi chi a la gua, gua, gua, gua, chichi. Chi. A gin gua, gua, gua, gua, gua chichi. Nun ginrediros. Nun ginrediros. La frato. Uno sardino. Uno sardino.